chi sente e chissà perché Cancellarmi la mente Non controllo la rabbia ho paura di me Ora che sono assente ti credevi chi era visto che Non fidarsi di scelte Tutto il resto scompare e cenere Se vuoi sai io dove sono Ma noi non ci sentiamo mai Rispondi, ma vuoi farmi stare male, sai, non penso adesso più. Finora non sei stata tu, mi bruci adesso qui. Siamo solo cenere, sai, non vedremo più niente. Lo sai, adesso è tutto come vuoi Ormai non ci sentiamo grandi Chi sei per allontanarmi? Vorrei se mai dimenticarti Adesso io non vedo più Sei qualcosa che mi tira giù Tu bruci tutto quanto qui Siamo solo cenere sai Non vedevo più niente Si grida di chi sente chi sape